consigliere Fanco ne ha facoltà grazie presidente però io consigliere Abbate noi parliamo delle stesse cose da oltre un anno e ci sono dei fatti gravissimi non detti da me ma bensì eh, ufficializzati come mm, commissione ambiente che abbiamo chiesto all'assessore al dirigente segretario comunale, al sindaco Luca Di Fiori abbiamo chiesto dei, dei precisi controlli sull'attività dell'igiene urbana non abbiamo fatto una reazione abbiamo fatto la commissione all'unanimità abbiamo deliberato questo e il menefreghismo del sindaco Luca Di Fiori del suo assessore Ombra Nico Petricca e dell'assessore della, del, della continuità no? perché Luca Di Fiori è la continuità del sindaco Carlo Femi e eh, l'assessore Cantore è la continuità dell'assessore Nico Petricca io vorrei leggere questo documento è ufficiale, è protocollato l'importante è che i cittadini, i consiglieri, gli amministratori basta che leggono questo documento capiscono che ci continuiamo a prendere in giro fino al 2016 ovvero data, la data della scadenza del, del contratto con l'igiene urbana noi abbiamo già denunciato tutto, abbiamo scritto tutto chi non ha fatto deve pagare ma oltre alla società devono pagare gli amministratori, gli amministratori del comune di Ardea, dirigenti, assessori eh, funzionari e anche gli organi di controllo ovvero la polizia locale io adesso perdiamo due minuti di orologio ma vorrei leggere quello che la commissione ambiente ha deliberato e ha protocollato il 17 luglio 2012 quindi esattamente un anno fa richiesta risposte ufficiali relazione e copia atti e documentazione il giorno lunedì 16 luglio 2012 alle ore 11 si è svolta la terza commissione sanità ambiente e servizi sociali presso la residenza municipale di via garibaldi numero 5 per discutere il punto all'ordine del giorno relativo all'appalto l'igiene urbana srl la commissione composta dai consiglieri comunali riccardo iotti francesco paolo corso Policarpo Volante, Alessandro Quartuccio, Giancarlo Rossi e Umberto Tantari all'unanimità ha deliberato in base alle seguenti considerazioni di richiedere quanto in oggetto all'assessore, alla segretaria comunale ed al dirigente in merito all'appalto Ligione all Urbana SRL. Considerato che, numero uno, attualmente sul territorio di Ardea dal 2009 Opera la ditta denominata l'igiene urbana srl con sede in via congrega numero 20 napoli appartatrice del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbana raccolta differenziata spazzamento delle strade pulizia e bonifica suolo pubblico e arenile l'appalto terminerà nel 2016 Punto 2. L'importo complessivo del precedente appalto, ovvero del 2007, relativo all'appalto di servizio per la raccolta, recupero e smaltimento rifiuti ingombranti assimilabili agli urbani, era di 400.000 euro, l'anno IVA compresa. Mentre nell'anno 2011 la spesa complessiva per lo stesso servizio è stata di 1.096.341,30 euro quindi parliamo di quasi tre volte tanto si chiede di relazionare in merito a tale aumento di spesa nell'anno 2011 i costi richiesti dall'igiene urbana srl sono stati seguenti canone rsu Euro 3.555.558,94, ingombranti 1.096.341,30, discarica 2.753.805,10 per un totale di Euro 7.405.705,40. La sopra descritta gestione ha maturato solo nell'anno 2011 un debito fuori bilancio di euro 1.123.140,50 di scarica Pontina Ambiente più euro 293.000 igiene urbana ingombranti. Un contratto di concessione di servizi stipulato da un'amministrazione aggiudicatrice non può essere modificato dopo l'aggiudicazione cambiandone le caratteristiche in materia sostanziale se vi è necessità di rinegoziare i termini essenziali del contratto occorre a dar vita ad una nuova procedura di aggiudicazione o comunque garantire la trasparenza verso tutti gli operatori economici che potrebbero essere interessati ad acquisire, ad acquisire la commessa pubblica Corte di giustizia europea, grande sezione, sentenza numero C 91 08 del 13 4 2010. Risulterebbe che il contratto è stato modificato, pertanto si chiedono tutte le modifiche apportate al contratto originario e le leggi che hanno consentito tale modifiche. Punto 6. Considerato che la precedente ditta appaltatrice ha sottratto dalle casse comunali circa 12 milioni mila euro dovuti a ritardate contestazioni delle fatture emesse. Ci ricordiamo tutti no? la buffonata, io potrei eh, definirla, quando il allora sindaco si è legato con le catene, no? si, è, si, è legata, si è incatenato per, per, per avere giustizia. No? è sistematicamente che se non si fanno determinate procedure in, in determinato arco di tempo quindi diamo, diamo per, per, per, per scontato che eh, eh, non è stato sicuramente non, non, non, non è stato tutelato il comune in queste procedure. La legge stabiliva che ogni, anno, che ogni comune nel 2012 doveva superare la soglia della raccolta differenziata del 50%. Al sottoscritto risulta che il Comune di Ardea è arrivato al circa 28%. Si chiede se è stata chiesta la proroga e a chi deve essere imputato il fallimento del risultato. Adesso la differenziata l'abbiamo tolta proprio perché mettiamo i secchioni, quindi saremo il primo Comune d'Italia a fare 0% di differenziata. Questo è il grande risultato dell'assessore precedente, dell'assessore nuovo e del, e del sindaco di Fiori. Nel disciplinare di gara l'articolo 14, vigilanza sui servizi, stabiliva che l'ente appaltante doveva vigilare sui servizi svolti dalla ditta appaltatrice e doveva controllare la qualità degli stessi mediante i propri uffici competenti e preposti, in particolare la sezione tutela ambiente ed il corpo della Polizia Municipale. Al sottoscritto non risultano i controlli di cui sopra, motivo per il quale si è arrivati a costi stratosferici e qualità scadente del servizio. Si chiede di attivare costantemente tutti i controlli e se inadempiente di procedere in danno contro la ditta. È una mia supposizione, ma penso che non mi sbaglio, che nella discarica arrivano anche dei rifiuti che non sono del Comune di Ardea. E il problema è che nessuno li controlla cioè la cosa più normale è quando parte il camion dal comune di Ardea che va nella discarica lo segue una macchina della polizia municipale o comunque un funzionario, un impiegato dell'ufficio ambiente che controlla che effettivamente quello che prende l'Ardea lo scarica nella discarica invece può darsi che questo, che questo camion no, fa il giro di, di, di, di tutti i comuni no, e, e, e, e paghiamo la, la spazzatura e gli ingombranti degli altri numerosi comuni d'italia hanno seguito, eseguito diligentemente la vigilanza sui, re, sui servizi riscontrando disservizi e puntualmente hanno relazionato e sanzionato la società l'igiene urbana esempio comune di monte di procida provincia di napoli determinazione numero 195 del 14 10 2010 oggetto contestazione di addebito alla società l'igiene all urbana srl determinazione sanzione pecuniaria di euro 12.500 a causa della mancata regolare effettuazione del servizio nel periodo 16-25 settembre 2010 quindi pensate per pochi giorni di, di servizio o comunque di non regolare servizio è stata effettuata un'ammenda, una multa alla società di ben 12.500 euro se noi... Dal, da, da quattro anni fa, da quando è iniziato l'appalto, no? i nostri controllori avessero fatto il proprio eh, lavoro, quindi contestando il mancato servizio, il regolare servizio, adesso sarà, saremo, saremo a credito no? di qualche milione di euro rispetto alla ditta e non che noi siamo in debito con la ditta di diversi milioni di euro un po' di un servizio che non è stato fatto perché non so se siete stati al mare o se, state, se, se, se andate in giro per il territorio io presumo che di spazzatura eh, vi siete stufati di vederla il territorio è sprovvisto di isole ecologiche e quella tanto attesa di via Pavia è ferma inspiegabilmente da anni causando nelle zone adiacenti vere e proprie discariche abusive a cielo aperto si chiedono i motivi e la data di apertura della stessa io penso che ormai le isole ecologiche saranno un, un sogno dei cittadini di Ardea perché per un motivo o per un altro non, non si riesce ad avere nel, nel territorio le isole ecologiche nel capitolato speciale di appalto veniva specificata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi, pile, esaurite medicinali, scaduti, contenitori etichettati, T e OF eccetera, io non l'ho visto una pila o un rifiuto urbano pericoloso raccolto e differenziato, io ho visto che va tutto insieme nelle buste, quindi questo è il servizio, garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziati stabiliti dalle norme vigenti non te, nonché dichiarati nel progetto offerto della ditta giudicatrice in sede di gara hanno garantito infatti il, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta tant'è vero abbiamo i cassonetti quindi, raccolta differenziata si va a benedire. La gestione delle isole ecologiche per la raccolta multimateriale, quindi se non ci sono le isole ecologiche logicamente non le, la società non, la può, non, le posso, non le può gestire. Il servizio, questo è il punto consigliere Abbate, molto importante nel capitolato. Il servizio di pulizia spiagge ed arenili in forma straordinaria nel periodo invernale 16 ottobre-14 maggio ed ordinaria del periodo estivo 15 maggio-15 settembre. Cioè la pulizia non si effettua no? in piena stagione estiva, in piena stagione invernale, in via di mezzo, cioè, le spiagge sono quello che eh, ho, ho fotografato e ho immortalato questa mattina il lavaggio e disinfestazione periodici dei contenitori usati per le raccolte io non ho mai visto da quattro anni a questa parte la società con i propri macchinari di lavaggio che lavano e disinfettano i cassonetti e tra l'altro i materiali usati per il lavaggio e per la eh, disinfestazione diciamo, del, dei cassonetti sono mm, liquidi che, vengono, che devono per legge essere raccolti e portati in discarica speciale quindi quello che avevamo chiesto noi le bolle, del, mm, del, eh, del, le bolle diciamo, di carico e di scarico nelle nelle mm, eh, nelle discariche appunto, autorizzate appunto, di questi liquidi speciali il taglio dell'erba da strade, marciapiedi e, e banchine lungo le strade oggetto di spazzamento ma avete visto mai l'igiene urbana che taglia l'erba sulle strade, marciapiedi e banchine ma noi quelle abbiamo pagate, e sta nel capitolato d'appalto quindi ne paghiamo a parte un sovrapprezzo ad altre ditte quindi paghiamo due volte lo paghiamo all'igiene urbana che non lo fa e lo paghiamo magari a chi lo fa male come dice il consigliere Abbate 10 metri poi ne lascia 100 e quando magari finì con un decespegliatore quando arriva al 10% del territorio deve riniziare da capo perché l'erba è, è, è ricresciuta a 10 metri di altezza la pulizia della, delle catitoie stradali con l'asportazione di foglie, ca, foglie, carta eccetera, dalle bocche di lupo Eventuale sgombero di neve e ghiaccio grandine in caso di interventi meteorologici avversi, compreso lo spargimento di sale ove necessario. Deve essere garantita in ogni caso la raccolta dei rifiuti depositati all'esterno dei cassonetti, evitando il permanere, il permanere di più di un giorno di tali rifiuti all'esterno dei contenitori. Pensate che vicino casa mia, a largo Milano, utilizzano le, il, il, il taglio dell'erba perché lo lasciano non so dieci giorni se non di più ormai è, è andato marcendo lo usano come concime quindi ogni tanto le persone che prendono la roba lo face, fanno, fanno loro la, la, la differenziata le aree e le apposite piazzole sottostanti i contenitori dovranno, es, dovranno essere tenute costantemente pulite e periodicamente lavati di rispettare l'elenco prezzi per smaltimento rifiuti differenziali al chilo Risulterebbe che la ditta è inadempiente dei punti di cui sopra. Si chiede quindi la conferma con verifiche e controlli e se confermati di procedere in danno contro la ditta. Si chiede copia dei seguenti atti o documentazioni. Registro di servizi inerenti mezzi operanti sul comune di Ardea citati nel capitolato speciale d'appalto registri con surriportati, luogo, data, ora e persone che ha effettuato il servizio con la relativa firma oltre alla targa del mezzo utilizzato documentazione delle operazioni di servizio spazzamento stradale, bonifiche, raccolta e ingombranti bolle attestanti, il conferimento in discarico delle acque di lavaggio dei cassonetti atto che ha autorizzato l'ampliamento del servizio in caso contrario lettera del responsabile che diffida l'azienda appaltatrice ad eseguire servizi al di fuori dell'appalto copia della contestazione delle fatture in esubero extra contratto necessarie ad impedire la formazione di debiti fuori bilancio analisi dei costi benefici della raccolta differenziata sul territorio con relative ricevute di conferimento specifiche per ogni tipologia di rifiuto analisi dettagliata inerente all'aumento del costo raccolto in ingombranti munito di documentazione fotografica dei siti e relazione precisa sulla valutazione in termini di quantità e qualità dei materiali raccolti sia dall'utenza che in discarica abusiva, verbali di vigilanza sui, sui servizi da parte della polizia locale con documentazione fotografica, contestazioni inoltrate all'azienda appaltatrice redatte dall'inizio dell'appalto ad oggi fatture inerenti la fornitura di carburante ed oli utilizzati per i mezzi operanti nel territorio comunale di Ardea, distinti tramite numero di targa, elenco del personale con specifica delle precise competenze dell'ambito di servizio Ardea 16 luglio 2012 ecco Antonino Abate quello che abbiamo chiesto un anno fa e noi continuiamo a chiedergli no? le stesse cose quando comunque c'è ormai è conclamata un'inadempienza un'inadempienza di, di chi? dell'assessore, del dirigente e del sindaco questa è, è nota, diciamo, questa richiesta che è a firma mia come, come ex presidente della commissione ambiente poi sfiduciato quindi tutti i consiglieri comunali hanno, hanno rassegnato di maggioranza hanno res, rassegnato le loro dimissioni No, perché non andava bene che controllavamo e denunciavamo il, il, il cattivo, la cattiva gestione de, della ditta, no? e hanno fatto bene a mettere il collega Franco Marcucci che in televisione no, promette alla cittadinanza l'imminente realizzazione del porto a Ardea quindi hanno fatto benissimo insomma però ecco il, caro consigliere noi abbiamo gli atti, noi possiamo agire contro, contro adempienza del sindaco dell'assessore precedente e anche dell'assessore attuale perché questa, questa nota questa richiesta è stata mandata eh, specificamente anche all'assessore cantore quindi tutte queste inadempienze tutti questi servizi ad oggi che tutti reclamiamo noi già un anno fa l'abbiamo constatati l'abbiamo richiesti e l'abbiamo denunciati ad oggi non si fa niente che cosa significa che l'appalto scade nel 2016 quindi arriveremo nel 2016 o mh, nei pressi, de, de, de, de, de, ne, nelle vicinanze del 2016 ancora a parlare di queste cose ma a me sorge un, un dubbio, perché gli amministratori hanno paura di denunciare e di contrastare la società e la società no, con un'aria strafottente dice no no io faccio si permette da fare quello basta vedere le spiagge, le strade perché? secondo me c'è qualcosa dietro c'è qualche motivo eh, secondo me c'è qualche motivo no perché eh, come mai io denuncio e poi allora addirittura si dimettono e poi fanno quella e quella perché, non, perché non, non facciamo un atto forte di imputare alla ditta ai, ai, eh, ai dirigenti, agli assessori e ai controllori, alla Polizia Municipale il danno erariale che ci ha prodotto questa ditta facciamolo sta nella nostra facoltà di amministratore comunale eh. noi siamo di vigilanza e di controllo grazie Presidente grazie al Consigliere Fanco ci sono altri interventi ci sono il eh, Consigliere gentilmente Consigliere Fanco mi spengo il microfono, grazie. Eh, se non ci sono altri interventi do la parola all'assessore, all'ambiente, eh, vice sindaco, vocato cantore. Allora consigliere Franco, non credo si tratti di paura, visto che lei due consigli fa mi ha addirittura accusato di aver firmato personalmente una lettera nella quale facevo rilevare all'igiene urbana le mancanze che c'erano state da parte loro quindi non credo che si tratti di paura mi sono addirittura assunta questa responsabilità che non mi competeva neanche quindi non, non credo di, di, di aver paura di questo ho fatto, ho messo in atto tutto quello che potevo da quando sono arrivata ho messo in atto tutto quello che, che potevo e nel senso che ho eh, evidenziato e messo per iscritto ogni violazione che c'era stata da parte dell'igiene urbana. Nell'ultimo eh, nell incontro che c'è stato, c'è stato un incontro del quale voleva, il Consigliere Abbate voleva che riferissi, Nell'ultimo incontro eh, ho fatto presente all'Igiene Urbana le violazioni che c'erano state, le, tutte le violazioni che con il capitolato d'appalto che lei ha eh, un po' ora letto, eh, con, con il capitolato d'appalto da, dinanzi ho evidenziato quelle che erano le loro mancanze e loro mi hanno detto che effettivamente il servizio non era svolto al meglio, dall'altra parte c'era anche il fatto che noi fossimo comunque in ritardo con il pagamento dei canoni e eh, quindi il giusto alla fine era alla fine nel mezzo ecco ci rimettete voi fino a un certo punto, vi ho sempre detto che era una situazione transitoria, che questa è una situazione transitoria, perché comunque, perché comunque no, questa ultima, diciamo, quella di, che, mh, per la quale abbiamo rimesso i cassonetti su Torsa Lorenzo piuttosto che su Nova Florida, è una situazione transitoria, è una situazione che a breve durata perché il Consiglio deve prendere comunque una decisione se mandare via l'azienda la, la, la, la, la, oppure se vedere all'estensione del porta a porta, deve dare un indirizzo il Consiglio perché si decida, Noi, Sinadora, io almeno sin non avevo il dirigente, ho avuto l'architetto il il, Rocca per pochissimo tempo come dirigente, adesso abbiamo un dirigente, è arrivato finalmente un dirigente e uno dei primi argomenti dei quali abbiamo parlato, è proprio quella della situazione dell'igiene urbana. Non siamo rimasti con le mani in mano perché, eh, consigliere Franco, abbiamo ricevuto. Un atto di diffida stragiudiziale al quale io ho risposto, la, la, la, il segretario comunale mi ha chiesto che cosa, eh, quali erano le nostre intenzioni e quale sarebbe stato il nostro atteggiamento nei confronti eh, del, dell'igiene urbano una volta ricevuto questo atto di diffida stragiudiziale e io ho chiesto la nomina di un avvocato perché noi possiamo rispondere con un altro atto stragiudiziale ed evidenziare tutte le mancanze che ci sono da parte loro, di modo che avendo sul, sul piatto della bilancia da una parte eh, i nostri, le, nostre, la, la, le, le loro violazioni e dall'altra quello che loro lamentano, si può comunque arrivare ad una, ad una soluzione. Queste sono più di segnalare, più di eh, nominare un avvocato per farci difendere, perché questo è il primo passo per chiedere la risoluzione del contratto. Io so, ho sentito parlare di rescissione del contratto. La rescissione è una cosa, la risoluzione è un'altra. La rescissione comporta che ci sia stato un vizio nella conclusione del contratto, un, vi, un vizio che può essere derivato da una lesione, da un pericolo e quindi comporta questo e che si chiede una risoluzione contrattuale. La riso, eh, una Chiedo scusa contrattuale, una risoluzione contrattuale è un'altra cosa quando ci sono delle inadempienze. Allora, in questo caso, il primo atto per arrivare a una vera e propria risoluzione contrattuale è proprio una diffida da adempiere. Una diffida da adempiere, nella quale che noi stiamo, come comune, come eh, parlando con la segretaria comunale, stiamo cercando di predisporre. Logicamente. I cittadini si lamentano ed è giusto che si lamentino perché comunque è stato tolto il porta a porta su due zone fondamentali della città. Quindi io chiedo per cortesia al Consiglio che ci sia un indirizzo preciso di modo che io e il dirigente possiamo lavorare con, con la massima serenità. Grazie. Grazie, grazie all'assessore cantore e il consigliere Ludovici e ne ha facoltà grazie Assessore ma qui ne abbiamo parlato da giorni, da anni perché sono 11 mesi che ha fatto l'interrogazione Luca Franco che non viene la Commissione Ambiente che non viene rispettato il capitolato d'appalto Cioè è tutt'altra cosa che non viene rispettato il capitolato d'appalto lui ha letto dei passaggi, Torino ha letto dei passaggi, cioè di quello che devono fare, che devono smorgere e non fanno. Ma segnalato a chi? Al Comune di Pomezzi avete segnalato? Al ah, no. no, assessore, no, assessore al microfono? No, no, no, no, no. Ad un'eventuale risoluzione del contratto, sono tutti degli adempimenti necessari? Adesso leggo un passaggio così in modo che sì. i cittadini che stanno residenti ad Ardea sanno che tali giorni devono spazzare la via di casa Quando non verrà svolta questa cosa chiamate i vigili urbani di Ardea o i carabinieri perché è impossibile uh, Questo è il capitolato a parto, quello che loro dovrebbero fare È un capitolato che conosco benissimo è un capitolato che conosco benissimo, no, no, del ma, quale no, ne abbiamo anche parlato. Lei lo voglio spiegare ai cittadini lo spazzamento dovrà consistere nella pulizia di tutto il suolo pubblico mediante scopatura da muro a muro, cioè careggiate e marciapiedi compresi sia sul suolo pubblico che su quello privato, soggetto a servitù di pubblico transito o di passaggio, quindi dovranno pulire tutte le strade del territorio di tutto il comune di Ardea quelle asfaltate sia private che pubbliche e le, e, e le cito ad Ardea Centro Storico giustamente, che sono circa sarà un chilometro all'incirca sei volte a settimana ma tre volte a settimana devono passare su tutta la Nuova Florida tre volte a, su tutte le strade asfaltate della Nuova Florida Tre volte su tutte le strade de, eh, della Banditella, di Colle Romito, della de Nuova California e di Dorsa Lorenzo. Sulle altre zone, Litorale, Montagnano, Castagnetta e Giano una volta a settimana. Ma debbono pulire tutte le strade. Addirittura in un passaggio, taglio ed eliminazione delle erbacce dalle aree suddette, in particolare ai bordi stradali e dai marciapiedi e la pulizia delle aree di pertinenza delle alberature. Cioè dovrebbero andare anche a potare gli alberi di pertinenza. Dovrebbero raccogliere tutta l'immondizia che sta nelle cunette di tutto il territorio. Quindi adesso usciamo da qua, facciamo il tratto dalla Valentina e non ci dovrebbe stare l'immondizia dentro alle cunette. No, no, dentro alle cunette. Ma anche le cunette. Vabbè, lasciamo perdere i caritoi Quindi stiamo parlando che dovrebbero spazzare giornalmente tutto il territorio. Tra cui poi sono previste le sanzioni quando non lo fanno. 10 centesimi al metro quadrato, se è una ma 10 centesimi al metro quadrato quando tu non passi perché certifichi che non sei passato da 4 anni a questa parte bisogna chiamare i giovani così ci contano i metri quadri e gli prestiamo il conto. Qui si seguite a dire abbiamo fatto l'incontro caso, non è così. Non è così. O c'è una convivenza con la società, no? che a mano destra non sa quella sinistra, o non è chiaro perché non si prende un provvedimento. Questo è. Ma di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo a parlare? È un apparto di 22 milioni e 400 mila euro. Altre ditte sono rimaste fuori, questa ha vinto l'apparto, deve rispettare l'apparto. Noi come cittadini ci meritiamo che quell'apparto venga rispettato. Punto. Grazie. Chiedo scusa, Grazie ma quello... consigliere Ludovici, prego. A Chiedo scusa, ma più di quello che abbiamo fatto, cioè più di rispondere no, Allora, la, la soluzione qual è di questa cosa? La soluzione è, che voi prospettate è la risoluzione del contratto, giusto? Perché dobbiamo mettere in evidenza quelle che sono le mancanze della società. Ok, ma più di fare questo, perché lo stiamo facendo, lo stiamo, e lo stiamo facendo dove io non riesco a capire dove si vede la connivenza, cioè non, non riesco a capire, non riesco a capire questo, cioè più di segnalare, più di metterlo in un atto giudiziario, più di metterlo per iscritto su un atto giudiziario, cos'altro dobbiamo fare? cos'altro si può fare i tempi richiedono Denuncia alla procura, denuncio alla procura c'è un atto giudiziario, è previsto una procedura giudiziaria, una procedura legale che stiamo seguendo non è che non, non stiamo facendo niente, siamo inermi e, e stiamo facendo fare a loro qualunque cosa non è così, non è così perché tutte le violazioni sono comunque state segnalate noi stiamo predisponendo un atto giudiziario per far sì che il comune si difenda, per arrivare eventualmente ad una risoluzione del contratto sono dei passi che vanno fatti sistematicamente l'altra volta il consigliere Capraro mi diceva, ma poi si vince un jolly, no, non è così sono dei passi legali, sono dei passi che devono essere fatti e senza i quali, uno non può svegliarsi domani mattina e dire chiedo la risoluzione del contratto, punto e basta, deve fare prima la segnalazione degli adempimenti, una diffida da ad adempiere, è un contratto da milioni di euro e non se ne può venire fuori dall'oggi al domani, devono essere fatte delle procedure, dei passi, che abbiamo fatto, che abbiamo fatto, le multe sono state fatte, le multe sono state fatte, sono state elevate anche le multe ultimamente. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, tutte le segnalazioni che potevano essere fatte, io le ho fatte. Qualunque tipo, ho chiesto le piazzole scarrabili, ho chiesto le bolle di, di, di, eh, delle acque delle, di risulta del lavaggio dei cassonetti, ho chiesto che venisse tagliata l'erba da, da muro a muro, ho chiesto l'uso della spazzatrice, ho chiesto tutto, io copia di tutte le lettere, di tutte le lettere che ho inviato all'igiene urbana in questi pochi mesi che sono arrivata qui ad Ardea, abbiamo predisposto, abbiamo predisposto, ma non, non, non c'è bisogno, se le chiede viene agli uffici, fa un accesso agli atti, può uh, tranquillamente vedere tutto quello che ho, che ho, che ho scritto, non c'è non, non niente da nascondere, Grazie. ci sono tutte quante le lettere. Grazie l'assessore Cantore, il consigliere Franco ha facoltà. Grazie. Assessore Cantore, poi lei mi dice, beh, il consigliere Franco ce l'ha con me, all'inizio mi ha detto che mi massacrava politicamente, non è così, anzi anche simpatica nonché una bella donna che non, che non, non guasta, mai. in un'amministrazione di, di tutti gli uomini, però purtroppo lei se la va a cercare. Vabbè, consigliere, il consigliere Capraro è la principessa del Consiglio Comunale. E l'assessore Cantore... Eh? No, perché è cattiva? No, no, no. Ho detto però poi lei comunque se le va a cercare, no? perché poi purtroppo io ho gli atti e, e gli atti parlano, parlano chiaro. Lei mi dice no, io ho chiesto, ho chiesto, ho chiesto. Lei l'altra volta mi ha detto io faccio l'avvocato, non faccio il politico, non sono esperta a livello eh, eh, di politica e ci sta tutto. Perché giustamente lei non è, non è esperta. Però quello che gli dico io lei ha avuto un, veramente un lavoro eh, certosino fatto dalla commissione ambiente caro consigliere Ludovici non da Luca Fanco una dalla commissione ambiente all'unanimità no? dove ci sono elencati circa 60 inadempienze della ditta, numero 1, numero 2 numero 3, numero 4 eccetera lei era sufficiente che prendeva queste note chiamava il comandante dei vigili urbani o i funzionari dell'ambiente e gli diceva allora parliamo eh, quindi lei è la seconda volta che è assessore quindi all'inizio della del, che gli diceva andate a constatare se quello che ha verificato la commissione ambiente risponde al vero ma non chiedendo loro dovevano attivarsi fare i verbali come ha fatto il comune di procita no? e, e mettere le sanzioni 13 15 20 50 mila euro adesso che lei è avvocato e quindi nessuno le deve insegnare nulla, ci trovavamo un anno di inadempienze, di verbali dei vigili urbani, di contestazioni ufficiali, avevamo delle carte in più per giocarci. Lei dice no, ma io ultimamente abbiamo fatto i controlli, perché lei l'ha fatti ultimamente che qua parliamo di, di, di un anno fa? Parliamo di un anno fa. dice no ho fatto io è eh, il, eh, il dirigente all'ambiente è eh, il comandante della polizia locale che lei lo deve obbligare come assessore gli dà l'indirizzo politico gli dice andate a fare questi controlli e fatemi le relazioni adesso noi ci troviamo con penso una due relazioni che hanno fatto ultimamente dopo le mie super no, eh, eh, solleciti, esposti eccetera eccetera e siamo non dico perdenti ma siamo deboli rispetto rispetto alla, alla, alla ditta inatempiente no? se lei vede le fotografie se il Presidente del Consiglio le, eh, gentilmente gliele dà della mia interrogazione sulla spiaggia, l'ha viste? una cosa vergognosa i bambini, i bambini che, giocano, che giocano in mezzo a bottiglie di tutto cioè ci sta, sembra che l'isola ecologica di via Pavia no? è sparsa no? nel, nel, nel mare quindi sembrerebbe quello allora io gli dico, questo è un consiglio assessore, così cerchiamo pure da, da calmare gli animi no? e lei così dice, Luca Franco non mi attacca più Allora un consiglio, quando qualcuno, qualche consigliere comunale o le commissioni o chiunque, anche i semplici cittadini no, le contestano e le consigliano o, o le evidenziano questi eh, disservizi, mandate subito il personale adatto e delegato a fare il controllo che è la polizia locale e pretendete un verbale una relazione con noi con quella possiamo poi mettere in mora la ditta e tutte le altre cose grazie grazie al consigliere fanco il consigliere ludovici ne ha facoltà grazie presidente Io, assessore cantore non ho dubbi che lei stia facendo tutto il possibile noi abbiamo chiesto la revoca sì del contratto se ci sono le, le, le possibilità e, me, e le problematiche che stanno emergendo ma chiediamo anche che venga rispettato soprattutto chiediamo che venga rispettato il contratto perché se non fanno il servizio tutti i giorni come deve essere fatto su tutto il territorio è, qual, è qualcuno che va, vanno sanzionati questo è il rispetto del contratto non è che cioè gli abbiamo detto glielo dobbiamo imporre che fanno il servizio c'è un responsabile che la mattina va a verificare se si sono alzati questi o no cioè si alza lui la mattina va a verificare se non si alza cambiamo quello che si alza prima così funziona perché ci deve essere quello che va a controllare effettivamente non è che la mattina questo lo porta una facolazione cioè eh non è così no, è un contratto di 22 milioni di euro come lei diceva va rispettato e va rispettato per, perché va rispettato per, eh, è il cittadino che paga abbiamo una montezza del 15% per quale motivo? l'evasione va accertata ci siamo attrezzati anche per quello paghiamo un bello agio anche per quello poi ci arriviamo perché ci siamo attrezzati pure per accertare no? ci sfugge niente, è proprio il servizio che manca, perché noi siamo bravi a questo comune, mettiamo servizi la gara d'apparto, l'immondizia poi però la gente non paga eh, che fanno, chiamiamo come si chiama, l'AIPA no? eh, andiamo a accertare quello che non paga cioè è tutto un sistema quindi va verificato e dobbiamo noi uscire oggi qui con una, con una, con una, con una votazione dove eh, metteremo a conoscenza noi la stiamo già preparando il dirigente di effettuare effettivamente tutto quello che è no, nella sua persona, nella sua capacità e nel suo dovere di far rispettare questo contratto. E se ci sono i presupposti anche di annullare il contratto. Basta, non, non c'è più pazienza su questa cosa, non ci possiamo passare. Cioè, ma, dai, ma davvero che stiamo a scherzare qui? Ma da, da, da, dalla raccolta riciclata passiamo a rimettere i cassonetti? Ma diventa una barzelletta cioè voglio dire è provvisoria ma le cose provvisorie altre sono durate anni le cose provvisorie altre sono durate anni grazie presidente grazie io vorrei fare un intervento anche personale su questa cosa perché mi trovo d'accordo con quello che ha detto il consigliere Ludovici che non c'è cosa più definitiva di quella provvisoria cioè il ritornare dopo tre anni da aver educato i cittadini su un discorso differenziato, raccolta porta a porta, ritornare ai cassonetti, anche se può avere un risultato migliore, oggi non voglio discutere questo, però sicuramente è un fallimento dell'amministrazione, perciò io chiamo un appello e dico sulla richiesta dell'opposizione di questi punti abbiamo convocato subito il Consiglio Comunale per poter discutere questi punti davanti ai cittadini, insieme alla, al, ai consiglieri di minoranza, insieme a noi perché forse eh, molti consiglieri non conoscono quelli che sono i quantitativi, quelli che sono le modalità e quello che è il capitolato del, del netto urbano, cioè, Molti consiglieri, eh, è una cosa tecnica, perciò forse è pure giusto che non conoscano queste cose, però un appello a tutti i consiglieri comunali è quello di trovare qualsiasi tipo di soluzione, mandiamo via l'azienda, prendiamo la seconda, eh, prendiamo una speciale, non lo so, però tornare dopo tre anni, da una raccolta porta a porta differenziata, che è un, forse un gesto di civiltà sul nostro territorio, ai cassonetti sparsi sul territorio, buttati non si sa dove, penso veramente che è un fallimento totale. Perciò io non so, sentivo prima il consigliere Rodolici che ha preparato un ordine del giorno, una mozione così, da mettere a votazione, oggi c'è un dirigente assegnato dell'area che può... E studiarsi anche per eh, avere la conoscenza di quello che è il capitolato e quello che è il contratto della, della nettezza urbana e forse mh, in, tempi brevi, in tempi brevi poter relazionare a questo Consiglio Comunale in forma mh, perfetta o comunque in, in modo da eh, proporre, proporre perché poi forse saranno atti importanti da dover, da dover eh, decidere proporre a questo Consiglio Comunale qualcosa, perciò io eh, non so che mozione state scrivendo perciò mh, se la legge si, sì, se la legge, la mozione vediamo se anche la la, la maggioranza è d'accordo prego consigliere Grazie. Allora, in sintesi la mozione vuole impegnare un pochino anche l'area ambiente e l'area tecnica il consiglio comunale alla luce di quanto emerso dalla discussione consigliare sollecita il dirigente dell'area lavori pubblici e ambiente affinché all'atto della verifica già avviate si determini ad applicare le sanzioni su tutte le eventuali eh, l'eventuale inadempienza: inadempienze, comprese la risoluzione contrattuale a ottenere qualora già dovuto quanto previsto dal capitolato e dall'offerta presentata il raggiungimento della raccolta differenziata se prevista nel contratto esteso a tutto il territorio comunale adesso credo che insomma sia una cosa da, da sottoscrivere tutto il consiglio comunale dare mandato al dirigente dell'area affinché verifichi veramente questa volta e applichi le sanzioni adesso un dubbio che mi veniva, non l'ho detto prima cioè, al di là delle sanzioni che noi possiamo applicare in questo momento ma c'è una direttiva europea da rispettare quindi c'è il comune se già non lo fa comunque gli saranno applicate delle sanzioni e quindi questa mozione secondo me non sana il Consiglio Comunale ma in qualche misura dà mandato ad affrontare la, la, la, la situazione perché ci sono anche delle responsabilità personali del Consiglio Comunale. Perché noi dobbiamo arrivare a una percentuale, a secondo poi l'unità abitativa, la presenza, entro la fine del 2014 se non sbaglio, entro l'inizio del 2014. E quindi non so se adesso già ci, ci possono applicare delle sanzioni, ma ritornare indietro solta, e rimanere soltanto con il progetto pilota Banditella e Centro Storico significa che anche questo è motivo di discussione del capitolato, perché significa che noi abbiamo in qualche misura autorizzato una gara d'appalto che non stava in linea con le determinazioni europee grazie grazie al consigliere Abbate sì, consigliere Acquarelli ne ha facoltà sì, grazie presidente eh, condividiamo la mozione del, del consigliere Abbate quindi del, della, diciamo della minoranza quindi per noi possiamo mettere a votazione la mozione grazie Grazie al Consigliere Corolli. Io, io, io vorrei anche, visto che c'è il dirigente, lanciare un, un appello, se è fattibile, perché non so se a livello che faccio. Anche questa cosa che la, la raccolta porta a porta o differenziata venga fatta su delle zone sì e delle zone no penso che è una cosa veramente ridicola cioè noi dobbiamo essere un comune stiamo a 20 km da Roma siamo un comune ormai a 50.000 abitanti e 180.000 eh, unità estive che eh, soggiornano sul nostro territorio penso che per avere la giusta dignità che si merita questo comune Pensa, va, va pensato una raccolta porta a porta su tutto il territorio cioè non si può vedere un territorio di serie A o un territorio di serie B dove eh, ha delle case che pagano lo stesso eh, contributo gli, va, gli vanno a raccogliere l'immunizia fuori casa e delle case devono avere il cassonetto con l'immondizia anche degli altri fuori casa, perciò io lancio un appello e, e se in questa proposta o comunque al dirigente e all'assessore preposto se c'è la possibilità e se il Consiglio Comunale si può esprimere su questo di poter allargare o comunque di poter Fa, eh, avere il servizio di raccolta porta a porta differenziato su tutto il territorio del comune di Arda perché non esistono i cittadini di serie A e di serie B. Grazie, il consigliere Acquarelli. Sì, a sì presidente, io l'avevo spiegato già nel primo intervento quindi. Eh, la volontà è di, veramente di, di allargare il porta a porta a tutto il territorio, anche perché poi ci troviamo con la zona dove questo non si fa, dove ci troviamo i residenti del comune di Anzio, i residenti del comune di Aprilia, i residenti del comune di Nettuno che la mattina no, eh, vengono di passaggio, lasciano la, la loro bella immondizia sul nostro territorio, quindi con un maggiore aggravio delle spese di conferimento e in discarica. Quindi, Magari se vogliamo, appunto, aggiungere questo, alla mozione sarebbe opportuno. Grazie. Eh, se non ci sono altri interventi, eh, mettiamo a, a votazione la mozione presentata da, da gran parte del Consiglio, dal Consiglio Comunale. E la, la, sta scrivendo in bella il consigliere Abbate, è proposta dal da tutto il Consiglio Comunale, io non, non direi dalla minoranza o dalla maggioranza, è, è stata letta già dal consigliere eh, Abbate e la rileggo così, nella qua. <ride> Sì, io firmo, certo se qua mi date i, i firmatari che sono allora, Lucio Pici allora firmo io allora alla luce di quanto emerso dalla discussione consigliare lecita il dirigente dell'area della Repubblica Ambiente affinché Sollecita allora, aspetta alla luce di quanto è discorso l'escursione consigliare, sollecita il dirigente dell'area lavori pubblici ambiente affinché all'atto della verifica già avvenuta si determini, determini ad applicare le sanzioni su tutte le eventuali inadempienze e compresa la risoluzione contrattuale e o ad attenere, ottenere qualora già dovuto quanto previsto dal capitolato e dall'offerta presentata presentata, il raggiungimento della raccolta differenziata se prevista nel contratto estesa a tutto il territorio comunale. In pratica la volontà del Consiglio Comunale, oltre a quello che sono tutto quello che è il controllo e i adempimenti che vanno. Sì, forse non l'ho letta, non è chiaro che l'impostazione... No, parlo sono... solo... Sì, parlo dell'eventuale mancanza che fa l'azienda la, e, e, e a divenire a, ad un'eventuale anche risoluzione, ma non è che si capisce così facilmente. Eh, ho capito ma non è, non è detto noi non è che possiamo andare a fare la risoluzione no, no no no cioè la risoluzione era in, in mezzo al discorso del io controllo. compresa la risoluzione contrattuale ah. cioè sarà il dirigente che verrà in questo consiglio in fra questo, le varie, fra le cioè verrà stati, il okay. dirigente in questo consiglio e ci dirà guarda è arrivato una settimana fa fra una settimana ci dirà dovevano fare questo? l'hanno fatto eh, possono fare questo e se c'è la possibilità di accogliere la volontà del Consiglio comunale di estendere il porta a porta su tutto il territorio e levare questi cassoni. Questo penso che è quello che, che, che è chiesto. Possiamo anche aggiungere, eh, beh, trovandone i benefici del, del, del porta a porta, perché il porta a porta è sicuramente una cosa decorosa che sul territorio Ma, deve essere fatta, però ancora questi benefici del porta sì, a porta, porta non si sono visti. Eh, parliamo di un appalto che è già in essere. Cioè, è normale non, non, io voglio dire penso, penso che questa serva solo a dare un indirizzo al dirigente e come diceva il consigliere Bani non è che ci tira fuori dalla problematica è solo che il Consiglio Comunale dà un, un indirizzo al dirigente di valutare questo il dirigente già sa cosa deve valutare e quello che sono le richieste del Consiglio Comunale verrà e dirà si posso fare, non si può fare va bene, non va bene cioè, questo è. poi se qualcuno vuole, vuole aggiungere altre cose il Consigliere Volante ne ha facoltà poi c'è il Consigliere Fanno. Presidente, io credo che il dirigente possa pure e studiarsi attentamente tutta la problematica però credo che prima di un mese tutto questo non possa essere definito nel frattempo i cassonetti che sono stati posizionati lungo i marciapiedi che fa li, to li tolgono subito o no prima domanda io questo voglio poi io credo che di tutta questa vicenda forse perché non ascoltiamo anche il sindaco non, non ascoltiamo il sindaco <ride> no, io non ho detto nulla ho detto soltanto che per, siccome il dirigente è nuovo, quindi eh, studiare un capitolato, visto che anche i consiglieri comunali dell'arco di questi quattro anni non è che l'abbiano studiato attentamente perché chi dice una cosa chi ne dice un'altra quindi credo che comunque dal tempo occorra al dirigente per poter capire bene attentamente quello che deve fare, quali sono le problematiche e quali saranno le eventuali penali che dovrà applicare a questa società ma nel frattempo per questo periodo che il dirigente studia questa problematica i cassonetti vengono tolti o no? Primo. Ho eh, capito Sindaco. Eh, allora dico, visto che tutto questo argomento forse lo conosci meglio di noi, io credo, chiedo eh, se è il Sindaco dovresti conoscerlo meglio di noi. rispondo subito. No, non mi devi rispondere, ci, ci devi spiegare, spiegaci velocemente delle cose che noi non sappiamo. Se, se il capitolato, se il capitolato è stato. Eh, eh, oh, se il capitolato eh, ha degli argomenti che non sono stati rispettati e se questa azienda ha prodotto dei danni per l'ente comune se ha, ha creato delle problematiche per la cittadinanza bene, è giusto guardarle e vederle visto che forse tu il sindaco dovresti conoscerle meglio di tutti se vuoi illustrarci in maniera più precisa come possiamo fare e approvare questa mozione perché non è che questa questo ordine che ha preparato eh, il consigliere comunale possa dare la risoluzione al problema, non credo. Non credo. Grazie, Grazie. Grazie. Sì, però sì, sì, il sindaco c'è il consigliere Franco che gli ha chiesto la parola, poi si è in chiuso Il dirigente dove, dove è andato? Volevo fare una domanda al dirigente? Mm. No, almeno ci risponde. può no, parlare sì, sì, io volevo chiedere al dirigente no, che è nuovo però le leggi sono vecchie sono le stesse per, per tutti i dirigenti, per tutti i comuni eccetera, ma noi possiamo modificare sostanzialmente un, un appalto un contratto e comunque un capitolato, secondo me no secondo me dobbiamo eh, indire un nuovo bando affinché tutte le ditte partecipanti possano avere la stessa, eh, eh, la stessa possibilità di partecipare e di fare un'offerta noi così non possiamo eh, dal, dalla ditta che incarichiamo per riparare una buca dopo diciamo allora facciamogli fare la strada poi facciamogli fare la strada per, per, per tutto il territorio allora, qui c'è un capitolato, c'è un appalto e c'è un, un bando di evidenza pubblico che, che ha vinto la, la società, dove c'è un capitolato spe, specifico. Se noi andiamo a modificare sostanzialmente il capitolato, automaticamente non è più legale darlo, affidarlo direttamente a questa società, bensì dobbiamo rifare un un, un bando di evidenza pubblica quindi questa è la domanda al dirigente grazie grazie al consigliere Franco il, il dirigente un attimo che le faccio ok grazie. ho indovinato no ho indovinato la... il bottone eh, eh, ovviamente mi riservo eh, avendo preso eh, a parte i saluti eh, per il nuovo incarico, ma ha preso servizio da pochi giorni di leggere tutta la documentazione che mi è stata sottoposta e che c'è nell'area ambiente, che è notevole. E quindi mi riservo a esito eh, diciamo della lettura completa anche della. Delle, dei documenti che sono stati per esempio riletti, ma quello è uno dei documenti che sono stati riletti, e eh, si stanno rileggendo tutti perché è necessario, mi riservo di relazionare al Consiglio Comunale in modo eh, esteso, però eh, ogni atto che eh, come dirigente e comunque come amministrazione noi prendiamo lo faremo nel rispetto di quelle che sono sì le norme contrattuali e di capitolato ed eventualmente se necessario previste nel codice contratti che in alcuni casi prevede eh, anche le possibilità di modificare e di gestire il contratto ovviamente queste scelte non mi sembra che però dalle carte che ho letto fino ad oggi sia necessario, queste, no scusate queste scelte, queste opzioni non mi sembra che sia necessario valutarle perché non, ho, non mi sembra che ci sono eh, proposte o richieste da parte della ditta di modificare eh, il contratto o il capitolato né tantomeno da parte di quelle che sono le problematiche che sono state sollevate dal, eh, dal dibattito ma anche dai documenti e ho ascoltato pure l'ultima commissione consigliare ambiente pertanto non, non credo che faremo modifiche del capitolato o del contratto il consigliere non so se sono stato comprensibile grazie grazie al, al dirigente L'ordine del giorno era solo per concretizzare la richiesta del, del, del Consiglio Comunale, la discussione intramorarla in atto.